Siamo montati sulla macchina e in... grazie. Apprezziamo il tempo che ci hai dedicato. Ciao, un giornalista vorrebbe intervistarti. del tuo aiuto. Grazie per l'aiuto. Ehi, il team del marketing vuole sapere cosa ne pensi di questo. Grazie per essere intervenuto e aver risolto. Il reparto del marketing richiede la tua assistenza. Grazie. Questo tipo di decisioni possono essere complicate. Credo che tu abbia scelto bene. C'è stato un problema in linea di produzione questa settimana, quindi tutto il pacchetto è andato perduto. Per far riprendere lo sviluppo dovrai rinviare l'ordine tramite lo schermo RS. l'olio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro Dopo le qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla griglia della gara sprint di oggi. Charles Leclerc parte dalla pole position e in seconda posizione c'è un soddisfattissimo Carlos Sainz. Qui accanto a me c'è il grande lui. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Seco. Consentito, ripeto, IRS consentito. cambiato in classifica pilota si accorcia la classifica tra la prima posizione e gli inseguitori e passiamo ai costruttori la Red Bull aumenta ancora i punti di vantaggio nel frattempo Aston Martin scala la classifica grazie al risultato eccellente di questo weekend bene, questo conclude la gara sprint rimane solo l'evento principale e ora attendiamo con ansia la gara domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni vi aspettiamo